Buongiorno a tutti, in questo video voglio andare a discutere eh, riguardo un tema molto interessante soprattutto per chi sta valutando con che strumenti andare ad investire sul mercato del Forex quindi mh, io andrò a mostrare due degli strumenti che utilizzo eh, appunto per fare trading sulle valute farò vedere i grafici di Euro-Dollaro, quindi coppia, diciamo principe di questo mercato e andremo a vedere due tipologie di strumenti finanziari che eh, diciamo ci danno la possibilità di investire nel mercato delle valute. Il primo è il CFD e il secondo è il certificato Turbo 24 certificati a leva. Quindi in questo momento quello che vedete qui eh, diciamo sopra di me è il grafico di Euro-Dollaro, è il grafico eh, scuro vedete eh, con il layout scuro perché poi vi farò vedere quello con il layout chiaro più che altro per identificare una piattaforma o un'altra come notate qui sopra eccolo qua c'è scritto Arduino Schenato CFD questo qui è un conto reale eh, CFD quindi contract for difference, contratto per differenza e questo diciamo che è uno dei modi più conosciuti e più comuni per andare a investire nel mercato delle valute, per andare a fare delle operazioni di trading nel mercato delle valute. Come si va a lavorare con il CFD? E poi vedremo come si lavora invece col certificato Turbo24. È simile, ma non è proprio uguale. Allora guardate, se io voglio andare a fare un acquisto o una vendita sull'euro-dollaro, come potete notare basta che vado a cliccare Sell o Buy, è semplicemente, eh, è, è semplice e eh, diciamo che in linea di massima si va a eh, tradare, diciamo a fare eh, l'investimento attraverso dei contratti, appunto i contratti per differenza e in questo caso come potete notare si parte da un contratto mini eh, fino ad andare a più contratti, quindi 1, 2, 3, 3,5, insomma si possono anche smezzare eccetera. In questo caso ogni contratto come avrete visto o come sapete ma comunque come avrete visto anche dalla eh, parte quella, la playlist, quella dei, del trading per principianti dove faccio vedere margine, pip eccetera eccetera a ogni mini contratto 10.000 dollari di euro-dollaro corrisponde un dollaro per ogni pip, come c'è anche scritto qui. Quindi se io vado a prendere e fare così, come potrete notare inizia a allargarsi qui sotto il ticker. Quindi va a creare, eh, va a dirci, quindi creare un po' i presupposti per entrare a mercato dicendoci la richiesta di margine che occorre per fare trading sull'euro-dollaro con un mini CFD o mini contratto. Quindi, per esempio, se io volessi andare a comprare euro-dollare, comprare 10.000 euro-dollaro eh, in questo momento, al prezzo attuale ovviamente, perché non sto in ordine, ma sto direttamente su trade, quindi trado a mercato, se io clicco qui, inserisci ordine, lui mi va direttamente a mercato. Ovviamente questo è un conto reale, adesso non farò vedere che mi vado a mercato, ma voglio far capire che tipo di differenza c'è. Che non c'è una grandissima differenza, però ci sono alcune... Alcune cose che è giusto che eh, diciamo voi sappiate e quindi poi valutate voi se eh, vi piace di più investire magari attraverso i CFD o attraverso i certificati turbo o magari anche con entrambi. Quindi in questo caso vedete un eh, mini contratto, quindi un dollaro per punto, quindi ogni pip significa che da 1,21 ai 65 Facciamo un esempio, l'euro-dollaro va a 1,21 e 85, quindi fa 20 pips, vuol dire ogni, ogni, dollaro, eh, ogni pip mi vale un dollaro, 20 pip, 20 dollari, che al cambio attuale saranno circa 17, 18 euro, 16 euro. Se al contrario invece dovesse scendere di 20 pips è uguale, solo che in questo caso invece di guadagnare, eh, questi 20 dollari perderò 20 dollari è ovviamente uguale e per fare questa operazione io ho bisogno di avere sul conto almeno 333 euro che è praticamente vedete la richiesta di margine è ovvio che non vi consiglio di mettere 333 euro sul conto e di tradarli tutti perché andreste subito a eh, avere praticamente eh, messo a margine operazione praticamente tutti i soldi del conto e questo insomma non è il massimo quindi per fare un certo tipo di, uh, di trade di questo tipo, come vedete, state lavorando con un controvalore di 10.000 euro-dollaro. Quindi, come dico sempre, è meglio non utilizzare la leva, quindi fare una leva 1 a 1 eh, o al massimo leggermente eh, più alta. E quindi eh, almeno avere, per fare un'operazione del genere, 5-6.000 euro nel conto per lavorare con un mini, cioè vuol dire mh, poco più di una leva um, è una leva 2 circa o un po' meno, o addirittura averne 10.000, allora con 10.000, quindi andare in leva 1, ma in realtà voi la leva la utilizzate perché il broker vi, vi dà la richiesta di margine, quindi eh, in realtà per fare un trade con 10.000 euro dollari, quindi con un mini contratto, non serve che voi abbiate per forza 10.000 euro sul conto, ma basta averne così, ok? 333. Quindi in questo caso l'operazione come si va a creare? Si fa praticamente... Eh, si, si vuole entrare per esempio con un mini contratto si sa che bene o male su questo, su questo mercato se dovesse esserci un ribasso non so, eh, facciamo esempio di oltre 300 pips mh, non, ho più, non voglio più stare a mercato quindi se io investo un dollaro per ogni punto vuol dire che se la mia massima perdita mh, la identifico all'incirca di 300 pips significa che eh, avrò 300 per un dollaro 300 dollari quindi circa 270 euro i cambi attuali eh, più euro meno eh, di diciamo di investimento di, di rischio massimo quindi i due, facciamo, par, parliamo in dollari 300 dollari più i 333 euro 405 dollari significa che io in dollari vado a mettere a diciamo eh, a disposizione di questa operazione i 300 dollari più però in effetti i 405 dollari che non sono al momento almeno a rischio dell'operazione, ma vanno a margine dell'operazione e quindi comunque li vado a, eh, come dire, a utilizzare per fare questo trade. In realtà è un trade che ha un controvalore di 10.000 dollari, quindi comunque diciamo che linea di massima mh, sì, è un investimento minimo in realtà, no? però il mio consiglio è sempre quello, come dicevo, di avere un conto almeno pari o, alme o, o, o appena un po' meno di quello che poi andate a investire come controvalore appunto per non utilizzare praticamente la leva o utilizzarla poco poco perché sapete già, detti, già detto in mille video precedenti che la leva poi eh, vi porta anche a livello emotivo a gestire male le cose quindi eh, quindi vedete che mi serve questo, quindi una volta che io ho la situazione mh, creata posso andare a inserire uno stop, per esempio abbiamo detto di 300 pips, eccolo qua, quindi vedete lo stop è qui, 300 dollari che probabilmente appunto basterebbe fare un po' il rischio cambio, comunque fate, fate esempio che siano circa 270 euro, quindi il mio massimo investimento è lì, nel caso in cui dovesse andare lì, Verrei colpito dallo stop e quindi eh, il broker direttamente andrà a chiudermi l'operazione in perdita, in quel caso eh, per massimo 300 dollari. Si può anche addirittura mettere uno stop garantito che eh, praticamente significa che anche su eventuali gap di prezzo io comunque vengo eseguito, però parliamo eh, normalmente e diciamo che si fa, si fa così ovviamente io posso comunque decidere di chiudere l'operazione prima sia in guadagno che in perdita se vedo che eh, non so, sono entrato long e l'eurodoro inizia a scendere più del dovuto posso anche decidere prima per qualsiasi situazione che ho studiato anche nel mente dell'operazione di andare a fare una chiusura anticipata però questo è quindi io vado a investire 300 dollari diciamo, di stop però con questa richiesta di margine di 333 euro che vanno praticamente eh, a margine dell'operazione quindi nel mio conto si dividerà anche questa parte e quindi è diciamo, un, un capitale diciamo, bloccato nella piattaforma che io non posso utilizzare. Andiamo sui Turbo24 perché l'operazione in realtà è simile, quindi prendo la piattaforma bianca, come potete notare qui c'è scritto Arduino CFD, qui c'è scritto Arduino Turbo 24. Anche questa è una piattaforma reale mia. Allora, in questo caso praticamente è molto simile la situazione, però, ci sono delle differenze. Se voglio sempre investire long, vedete qui è molto semplice perché c'è il eh, riquadrino che dice short long. Quindi, short sappiamo che è se voglio vendere euro-dollaro, long se voglio comprarlo. Quindi vado a fare un'operazione simile, diciamo, a quella che vi ho appena eh, mostrato, e quindi, in questo caso già si differisce. Perché cliccando long, vedete, si vengono a creare. Tutti eh, questi livelli diciamo eh, che sono che cosa i livelli knockout: cioè sono livelli dove eh, se io vado a, a, a, a cliccare quindi a eh, diciamo utilizzare uno di questi livelli diventano praticamente il mio stop loss chiamiamolo così cioè il mio massimo rischio il mio massimo investimento un po' come quei 300 dollari dell'operazione prima sul cfd in questo caso però è proprio un massimo investimento, quindi se io vado a prendere, facciamo un esempio, siamo a 21,60, 62 e eh, voglio avere circa 300 punti dal mio stop, in questo caso non posso deciderli io perfettamente, ma devo eh, cercare di capire dove è il punto più vicino a questi 300 pip quindi andiamo a eh, vedere appunto eh, che tipo di mh, livello knockout prendere prendiamo quindi sempre i 300 pips diciamo come prima in questo caso il livello più, vic più vicino ai, ai, ai 300 pips è il 18,56 quindi 19,20 21 in questo caso clicco eccolo qui abbiamo praticamente inserito il massimo investimento di circa 300 pips come quello là e in questo caso ovviamente vado a mercato cioè la stessa operazione di prima in questo caso guardate io vado a prendere la quantità eh, di certificati che mi dà più o meno questo investimento di 300 euro come prima in realtà rimane dollari. Facciamo, facciamo l'esempio di 270 euro così siamo più corretti nel nostro esempio operativo. Quindi andiamo a vedere eh, qui, guardate, 100 con 100 certificati turbo a questo livello avremo 308,50 di controvalore, cioè sarebbe praticamente il massimo investimento quindi il punto dove arrivati lì si chiude l'operazione con una perdita di questo tipo quindi dobbiamo stare un po' più bassi per arrivare a 270 che è circa l'operazione che vi ho fatto vedere prima eccolo qua mettiamo conto che in questo caso noi uh, utilizziamo 88 uh, certificati che uh, significa 270 euro di, uh, di massimo investimento quindi vedete che in questo caso è anche forse più semplice soprattutto perché all'inizio perché non ho un margine cioè io decido se comprare o vendere vado su long o short ho dei livelli che posso utilizzare come massimo rischio tra l'altro questi sono livelli come se fossero degli stop garantiti diciamo e vado a inserirli e non, uh, e non ho un margine quindi non ho in più anche quei 300x euro della, del margine che mi va diciamo eh, a fianco dell'operazione quindi un capitale che è bloccato è come col CFD no in questo caso decido che voglio rischiare x in questo caso 270 euro che sarebbero i 300 dollari di CFD perché con il cambio è circa quello benissimo 270 euro li metto qua e quindi andrò a inserire la quantità di certificati turbo da comprare long ok e andrò a fare anteprima ordine e poi clicco e vado direttamente a mercato quindi in questo caso praticamente l'operazione è molto simile, eh, ho investito sempre sull'euro dollaro, solo che nel caso iniziale ho usato un CFD che con lo stesso rischio ma con anche un margine a garanzia dell'operazione, mentre con i Turbo ho fatto un rischio dello stesso tipo ma senza quel margine in più. Cioè, quello che io vado a investire è un po' il controvalore dell'operazione, che se andiamo a vedere bene, quindi torno indietro, se io vado a prendere questi 18.56, vedete che c'è scritto leva 40? Che cosa significa? Che se io metto i 270 euro che voglio rischiare per i 40 di leva, vuol dire che io sto andando a prendere circa quei 10.800 euro, che sono più o meno quei soldi che avevo investito col CFD. Quindi non cambia in realtà... Eh, diciamo la leva vera, cioè sul mio conto, perché se io ho un conto di euro e lavoro con un mini contratto e faccio questo tipo di operazione bene o male ho, ho usato un controvalore che è simile a quello che ho nel conto seppur ho uno stop di 270 euro. Stessa cosa con i certificati, è vero che qua dice leva 40 ma la leva 40 è sul mio controvalore, quindi su quello che è praticamente il mio investimento massimo, in questo caso 270 euro. Per i 40 di leva 10.000 euro. Quindi in questo caso praticamente è uguale, quindi vado a mettere 40, gli vado a mettere, abbiamo detto, 87 mi sembra, long ovviamente, aspettate che faccio mercato, eccolo qui, 88, ed ecco che praticamente noi abbiamo questo investimento e il controvalore è quello. È un po' come quando si investe, diciamo, nelle azioni dove io voglio investire, non so, eh, 5.000 euro nelle azioni Apple e quindi investo quei 5.000 euro nelle azioni Apple, in questo caso investo 270 euro sull'euro-dollaro investo ovviamente con la leva vuol dire che in realtà il mio investimento 270 x 40 fa 10.000 euro di controvalore però ovviamente io devo sempre avere dei rischi che sono basati diciamo sul mio conto e oltre che sulla mia esperienza sulla mia propensione al rischio eccetera però vedete che è molto simile la situazione diciamo che con i turbo non si ha questo accantonamento anche del margine e lavorano tutti in euro quindi non ho da fare un cambio in tra dollari e euro ma è direttamente tutto in euro. L'ultima cosa molto importante che dovete sapere quando investite nel Forex perché c'è questa cosa, sapete che ogni notte se io sto a mercato, io personalmente non sto praticamente mai a mercato un giorno, solitamente sto qualche giorno a mercato, cioè cerco di prendere dei movimenti un po' più ampi del mercato e ogni notte c'è il rollover delle posizioni e questo nel Forex può portare a degli accrediti o degli addebiti di valuta. Eh, Diciamo che eh, si basa sul differenziale dei tassi eh, più il prestito della leva e quindi alla fine voi avete un X che può essere a credito o a debito. Quindi, col CFD, ogni notte il broker vi addebito o vi accredita in base a che valuta avete comprato. Se avete comprato una valuta che è più alto tasso, avrete un accredito. Se avete venduto una, eh, se avete comprato una valuta che è più basso tasso, avrete un addebito e lo avete direttamente nello statement del broker. Ogni notte, nell'estratto conto, troverete, sono Uh, al momento attuale sono sempre state negli ultimi anni molto basse eh, queste diciamo sia a crediti che a debiti nel momento in cui invece lavorate con un turbo questa commissione chiamiamola così questo a debito a credito c'è lo stesso ma è inserito all'interno dell'operazione stessa quindi ogni notte praticamente si alza un po' il livello dell'operazione knockout e praticamente eh, questo crea praticamente va a assorbire diciamo, i costi overnight, il rollover quindi alla fine non cambia nulla il costo è identico eh, solo che se un'operazione, non so, in questo caso l'euro dollaro, facciamo esempio, avete investito 270 euro e andate a incassare 150 euro dopo qualche giorno del vostro trade magari avete, non so, speso in quei 5-6 giorni 1 so, euro e mezzo di overnight, 2 euro di overnight, benissimo, lo vedete, quindi vedete non so, i 150 euro guadagnati meno, fate un po' di conti, meno i 2 euro di overnight, sul Turbo 24 invece di vedere i 150 euro meno 2 euro magari vedete i 148 direttamente, quindi è già assorbito dal prezzo Bene, io ecco per concludere vi dico che tendenzialmente uso entrambi gli strumenti per operare nel Forex, ovviamente i CFD li uso da tanto più tempo perché sono più storici, sono degli strumenti che insomma eh, sono veramente per il Forex forse i più conosciuti e quelli un po' più utilizzati, quindi io li utilizzo da tanto tempo. Da ormai un annetto eh, ho iniziato a conoscere anche i certificati Turbo 24 grazie al mio broker e quindi in linea di massima questo mi ha permesso anche di lavorarci un po' su e devo dire che sono molto interessanti e che eh, diciamo hanno veramente un impianto a livello proprio operativo che eh, si adagia bene sulla mia operatività e sul mio approccio al trading. E quindi insomma vi consiglio anche di provarli. Anzi, metto un link in descrizione, se volete provarli, li potete provare direttamente magari cliccando il link in descrizione se, del video, se volete provarli. Bene, io a questo punto ho detto tutto, vi auguro ovviamente una buona giornata, prima di lasciarvi vi chiedo di lasciare un bel mi piace, perché so che molti di voi eh, mi chiedono a volte un po' più di eh, no, eh, spiegazione riguardo questi strumenti, così ce l'avete qui. Lasciate un bel mi piace e uh, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto, vi auguro ovviamente una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.